Le scuole non riapriranno fino a settembre, dunque la didattica a distanza è per ora l'unico modo per garantire formazione e continuità scolastica. E come fanno quelle famiglie che hanno un in casa, un terzo secondo una ricerca ISTAT recente, ma non hanno un dispositivo per connettersi? Studentesse e studenti tagliati fuori dalla vita sociale ed educativa. Per questo in tutta Italia sono partiti progetti nelle scuole o grazie ad associazioni per aiutare gli studenti in difficoltà, dotandoli di connessione e device. Uno di questi è Tutti Connessi, Attivo a Torino. Torino, collaborazione tra le associazioni torinesi SIX, Tecne, Informatici Senza Frontiere Museo Piemontese dell'Informatica. In cosa consiste lo racconta Francesco Ronchi dell'associazione SIX e fondatore di Sinestesia. Di raccogliere delle donazioni da privati e da aziende, eh, ricondizionare questi dispositivi attraverso dei volontari che si occupano di eh, cancellare tutti i dati, reinstallare eventualmente i sistemi operativi eh, ovviamente di sanificarli, eh, visto il periodo, quindi anche eh, con, con le modalità appropriate e poi eh, fornirli, renderli disponibili per la donazione. La donazione avviene eh, su segnalazione di eh, un, un docente o ehm, un, operatore un operatore sociale che eh, ehm, può afferire, per esempio, a delle organizzazioni non profit eh, allora abbiamo aperto eh, su Rete del Dono, eh, che è un sito di crowdfunding eh, proprio dedicato alle all iniziative non profit, abbiamo aperto una campagna di, di crowdfunding in cui eh, chiunque può fare una donazione in denaro, eh, il, questo denaro poi verrà trasformato in uh, PC che verranno acquistati, personal computer, eh, SIM dati e, altre, mh, e altri dispositivi. Possibilmente ricondizionati, perché c'è anche uno spirito eh, ecologico dietro, dietro a questo progetto, quindi di riutilizzo di, di dispositivi che altrimenti non erano, non erano più in uso. Eh, quindi acquistati eh, e messi al, nel circolo insomma, delle donazioni. Fondi con cui si potrà ovviare anche a problemi di connessione con SIM dati e modem in pochi giorni. Sono arrivate oltre 700 richieste di dispositivi. Le donazioni finora sono state circa 50, ma l'attenzione al progetto fa ben sperare per il futuro.